Cari naviganti, bentornati, 61esima puntata delle colonne d'Ercole. Allora, tempo fa abbiamo iniziato una serie dedicata a John Williams e non si poteva proprio non iniziare un'altra serie che riguardasse il più grande compositore di musica da fini che abbiamo avuto in Italia e probabilmente anche nel mondo, cioè Ennio Morricone. Ma in quale maniera parlare di Ennio Morricone, autore del quale è stato già detto tutto, del quale abbiamo ascoltato tutto, osannato, ascoltato da milioni e milioni eh, di ascoltatori in tutto il mondo, eh, ed è stato uno di quei compositori che ha fatto quello che fondamentalmente è il sogno di tutti noi che facciamo questo lavoro, cioè uscire dalla notorietà nel nostro ambiente in cui siamo più o meno noti, più o meno apprezzati e più o meno conosciuti per raggiungere una, una, una notorietà veramente mainstream perché non credo che ci sia una persona che se fermate per strada non conosca chi è stato Ennio Morricone e quindi nel cercare il taglio giusto da dare a, queste, a questa nuova serie che, che iniziamo oggi mi sono un po' scervellato e ho detto cosa si può fare perché gli anni folli di Ennio Morricone? Quali sono gli anni folli di Ennio Morricone? Gli anni folli, nella mia personalissima valutazione, sono quelli che vanno dal 1965 al 1972. Perché pensate che in questi otto anni Ennio Morricone ha composto 145 colonne sonore. 145 colonne sonore è un numero mostruoso, non umano. Vuol dire praticamente 18 colonne sonore all'anno, vuol dire praticamente una colonna sonora ogni tre settimane. Di media, quindi non vuol dire che lui lavorasse tre settimane una colonna sonora, poi altre tre settimane su un'altra, altre tre su un'altra. Il grosso problema che abbiamo noi quando lavoriamo a più di una colonna sonora insieme è appunto mettere insieme il lavoro per una colonna sonora magari per una commedia e al contempo mettere assieme il lavoro per una colonna sonora, magari thriller, per cui incastrare le registrazioni, lo scrivere, l'orchestrare, il missare, il montare, sono tantissimi problemi, quindi non è che Ennio Morricone dedicava tre settimane a, a una colonna sonora e poi passava un'altra, e poi passava un'altra, e poi passava un'altra, era un continuo, un continuo incrociarsi di, di questi lavori che ovviamente si accavallavano, si pestavano i piedi, come assolutamente normale. Perché inizio dal 1965 non da quando ha veramente iniziato Ennio Morricone a scrivere colonne sonore, cioè dal 1961 con il federale di Luciano Salce? Perché gli do come dire gli è buono i primi quattro anni, in qualche maniera. Eh, nel senso che, diciamo che considero i primi quattro anni anni nei quali Ennio Morricone comunque ha composto 20 colonne sonore circa, quindi neanche pochissime, diciamo che gli do come gli anni di inizio lavoro, gli anni della gavetta per certi versi. Eh, invece considero, come dire, la sua carriera è veramente esplosa dal 1965. Tenete presente un'altra cosa. In questi 8 anni, dal 65 al 72, oltre alle 145 colonne sonore cinematografiche, che ha fatto Ennio Morricone, ci sono tutta una serie di altri lavori, che sono quelli teatrali, quelli televisivi, gli arrangiamenti, le canzoni, il, il lavoro per la musica leggera e ovviamente anche il continuare a scrivere la sua musica, la musica assoluta, la musica eh, con destinazione concertistica, cosa che Ennio Morricone non ha mai smesso nel corso de della sua lunghissima e fortunatissima carriera. Un'enorme quantità di generi, si passava dalla commedia ai documentari, ai thriller, ai polizieschi, al western ovviamente, che è un genere di cui eh, approfondiremo la genesi e la crescita. Allora, cominciamo a vedere il primo di questi anni folli di Ennio Morricone, il 1965. Morricone ha 37 anni è già comunque un compositore affermato, oltre che un noto arrangiatore nell'ambito della musica pop, ha già scritto una ventina di colonne sonore, tra cui per un pugno di dollari, così una cosetta tanto per dire. Allora, il primo film di cui parliamo è Non son degno di te, appunto nel 1965 con la regia di Ettore e Maria Fizzarotti. È un, uno di quei film che viene chiamato Musicarello, cioè in cui si prendeva il, un successo commerciale di una canzone, in questo caso ovviamente Non son degno di te... Di cantata Gianni Morandi, eh, che unita ad altre canzoni facevano fondamentalmente di questi film appunto una, una sorta di musical eh, in cui veniva appunto eh, alternati, un racconto generalmente insomma, eh, senza, troppe, senza troppe pretese, con una trama che si vive, appunto da pretesto per far ascoltare eh, le canzoni. Qui succede anche una cosa un po' particolare, che le canzoni non sono scritte da Ennio Morricone, che quindi scrive sem semplicemente la scorra, la musica la musica di commento. E tenete presente che questa è una cosa che succederà ben poche altre volte, eh, perché poi arriverà a un certo punto la carriera di Ennio Morricone in cui lui dirà che qualunque nota eh, ci fosse stata sul film, che fosse stata della score o una canzone o qualunque cosa, una musica diegetica, qualunque altra cosa, doveva comunque essere fatta da lui. Andiamo avanti, sempre 1965. Una pistola per Ringo di Duccio Tessari. Un inizio di quegli spaghetti western che, che già aveva iniziato eh, Sergio Leone l'anno prima e, e che poi diventeranno un successo, un successo mondiale e che ridaranno vita a un genere come quello western che fondamentalmente si riteneva morto eh, e sepolto soprattutto nell'interesse del, del pubblico. Attenzione che questo film, Una pistola per Ringo, non c'entra niente con un altro film che aveva però lo stesso regista, lo stesso attore, lo stesso compositore e lo stesso protagonista, cioè appunto Ringo. Quindi attenzione che una pistola per Ringo, la storia meglio, non c'entra niente con il ritorno di Ringo, che vedremo più avanti, che è stato comunque un, un grandissimo successo eh, e che generalmente viene ritenuto erroneamente un sequel appunto di una pistola per Ringo. Eh, però insomma questa come dire, fu un'operazione principalmente, principalmente commerciale, eh, fatta per, eh, per ottimizzare al meglio le riprese che spesso venivano fatte in tempi molto eh, molto ristretti e poi gli stessi scenari molte volte vengono utilizzati anche in più film in più tenete presente un'altra cosa che il nome di Ringo in ambito western diventa eh, veramente oh, famosissimo in, in questo genere tant'è vero che ci sono tantissime altre produzioni evidentemente non c'era un marchio depositato o non era tutelato in, alc in alcuna maniera che faranno tantissimi film con protagonista un pistolero che si chiama Ringo, e, ma non è mai lo stesso naturalmente. Andiamo avanti! Amanti d'oltretomba, di Mario Caiano, che però uscirà in molti stati come Allan Grunewald, secondo quella, quella moda del tempo, per cui molti registi, molti attori, e vedremo anche alcuni compositori, uscivano non con il nome italiano, ma con un nome, con un pseudonimo ovviamente, con un nome eh, generalmente inglese o anglosassone, perché, come dire, probabilmente era più spendibile nel mercato internazionale. Eh, pensate che questo film che di per sé insomma, non, non, non è stato nulla di, di memorabile, eh, è, stato, è stata una piccola produzione, però ai tempi incassò 154 milioni, stiamo parlando del 1965, che insomma era una cifra decisamente apprezzabile, non, non certo un successo mondiale, però una, una, un successo decisamente apprezzabile, considerando che era costato veramente una manciata di soldi. I pugni in tasca, niente po' di meno che l'esordio alla regia sul lungometraggio, quantomeno di Marco Bellocchio, grande successo di critica, ottimo film che addirittura insomma, ancora dopo tanti anni mi è ricordato tra i migliori film della filmografia italiana, Nasso Argento ai tempi e nuova colonna sonora di Ennio Morricone. Altissima pressione, regia di Enzo Trapani, ancora Gianni Morandi, ancora un film musicarello che segue praticamente la storia di Non son degno di te. Poi, Agente 077, Missione Bloody Mary, regia di Sergio Grieco. Allora, questo è un caso un po' particolare, perché in realtà di questo film Moricone non scrive la colonna sonora, ma fa, fa semplicemente da arrangiatore per, eh, per, per alcune canzoni. Eh, è il classico film, ce ne saranno tantissimi, negli anni 60 e 70, fondamentalmente che vogliono eh, scimmiottare o comunque ricordare ovviamente James Bond con 007, che è proprio questioni di diritti chiameranno 077, 017, 777, insomma, e quindi insomma moltissimi altri riferimenti come, appunto, che richiamano James Bond senza ovviamente poterlo mai nominare chiaramente. Slalom, con la regia di Luciano Salce, Luciano Salce lo ricordiamo, è stato quello che ha fatto iniziare eh, Ennio Morricone a scrivere le colonne sonore nel 1961, quindi continua la loro collaborazione, eh, musiche di Ennio Morricone, dirette da Bruno Nicolai. Bruno Nicolai dirigerà indicativamente le prime 100 colonne sonore di Ennio Morricone, indicativamente. Poi Morricone sceglierà sempre di dirigersele in prima persona. Thrilling, un film episodico, alle regia di Ettore Scolo, Gianluigi Polidoro e Carlo Lizzani. Eh, musiche di Ennio Morricone, ancora dirette da Bruno Nicolai. Idoli contro luce, re regia di Enzo Battaglia, non un film memorabile, ma altra con la nostra di Agnimo Moricone. E il greco, ancora Luciano Salce, ancora 1965, quindi erano anni in cui Luciano Salce aveva fatto due film, cosa insolita, anzi al limite dell'impossibile oggi, eh, ma assolutamente comune in quei tempi in cui si produceva una quantità di film enorme e quindi un regista faceva due, a volte anche tre film in un solo anno. E qui arriviamo al ritorno di Ringo, ancora regia di Duccio, di Duccio Tessari, ancora Giuliano Gemma come protagonista, ancora Ennio Morricone come compositore. Fondamentalmente questo film, pensate che è stato girato prima di una pistola per Ringo e doveva avere degli altri nomi, insomma nessun collegamento con, con la storia precedente ma siccome Una pistola per Ringo era andato così bene questo film anche se è stato girato prima viene nominato Una pistola per Ringo per, come dire, seguire e le scie del successo del film precedente Menage all'Italiana, regia di Franco Indovina anche questo non un film probabilmente che resterà negli annali ma un'altra con una sua nuova filmata è Ennio Morricone se non avessi più te, Regi, ancora di Ettore Maria Fizzarotti, e ancora Gianni Morandi, terzo film musicale di Gianni Morandi nel 1965. Questa cosa non vi deve, uh, non vi deve stupire. Eh. Considerate che erano anni in cui in Italia si producevano quasi 400 film all'anno. Capite che 400 film all'anno vuol dire una media di un film, anzi più di un film al giorno. Erano anni in cui, tanto per darvi un altro dato. Franco e Ciccio facevano 10-11 film in un anno, praticamente un film al mese, una cosa oggi impensabile. Bene, arriviamo al tredicesimo e ultimo film di Ennio Morricone del 1965. Per qualche dollaro in più, eh, che film veramente leggendario che ha seguito naturalmente per un pugno di dollari dell'anno precedente. Allora, ascoltiamo intanto eh, il tema famosissimo di questo film, di cui poi parliamo un attimo più diffusamente. Signori, io di fronte a un tema del genere mi alzo, in piedi, mi alzo in piedi e se avessi un cappello me lo toglierei, perché questo è uno di quei temi veramente più memorabili che resteranno nella storia della musica del film. E non dimentichiamo che nel rilancio del film western, nella fase cosiddetta degli spaghetti western, in cui praticamente il western veniva considerato come un, film, come un genere di film morto che il pubblico non interessava più, ma grazie a queste nuove produzioni che erano basate almeno all'inizio su dei budget molto limitati e sulle colonne sonore particolarmente eh, catchy, si potrebbe dire oggi come, come questa qua, eh, il genere ebbe un incredibile, un incredibile momento di, di, di forza, di vigore che in realtà è un momento che durerà poi diversi anni in e la musica che spesso veniva utilizzata eh, non magari utilizzando delle grandi orchestre, ma utilizzando delle novità ad esempio l'utilizzo dell'Ocarina l'utilizzo del flauto vedremo meglio nel buono, nel brutto e nel cattivo Uh, l'utilizzo di alcune vo vocalità che venivano mischiate con gli strumenti, l'utilizzo del fischio, per esempio, e molte altre soluzioni musicali che oggi noi diamo per scontate, anzi, che immediatamente abbiniamo al western. Cioè, quando sentiamo un certo tipo di fischio, un certo tipo di tema, un certo tipo, magari, di chitarra che fa... Bom -baladom -baladom -baladom -baladom -baladom -baladom che, che ricorda vagamente, ma neanche troppo vagamente, in realtà, uh, gli zoccoli dei cavalli e così via... Tutti questi sono stati degli stilemi che sono stati imposti in quegli anni e che oggi noi diamo per assodato e non so quale compositore al mondo, anche il più grande, sognerebbe di fare un film, la, la musica per un film western senza ricorrere volente o nolente a qualcuno di questi stilemi. Bene naviganti, eh, finisce qui la prima puntata degli anni folli di Ennio Morricone, vi aspetto per la prossima, parleremo dell'anno successivo, cioè il 1966, non mancate!